Stesso. Venite in biblioteca! In biblioteca? Ma qui non c'è nessuno! Chi farà lezione? La farò io! <gasps> Buongiorno, sono la professoressa Lucia Cattedra. Avvicinatevi, non abbiate paura. Adesso vi fornirò il necessario. Come? <ride> Prendete tutto e costruite il più piccolo quadrato possibile. Effettivamente è un quadrato perché ci sono i quattro vertici, che sono le palline, e i quattro lati congruenti, i bastoncini. Bene, ora costruite un quadrato d'area doppia rispetto a quello Lo realizzato poco fa. Proviamo a raddoppiare un lato. Effettivamente, area doppia. Ma non è un quadrato. Raddoppiamo anche l'altro lato. Questo è un quadrato. Sì, ha i lati di lunghezza uguale, quindi è un quadrato. Ma non ha area doppia. È 1, 2, 3, 4 volte l'area del primo quadrato. Ma allora come facciamo? Non è possibile. Oh, che rabbia! Esatto. Non è possibile con questi pezzi. Ah! Qual è la relazione tra i due quadrati? Uno è più grande. Potremmo usare un righello per misurare i lati. Buona idea! Ehi, aspetta, aspetta! Non serve più il righello! potremmo misurare i lati con il righello ma ci possiamo accorgere che il lato verde è la diagonale del quadrato blu proviamo sono tutti triangoli uguali? sì e due triangoli sono equivalenti al quadrato blu ma lì ci sono quattro triangoli e allora ci stanno due quadrati blu in quello verde giusto ho un premio per i vostri primi passaggi corretti. Aprite la mia bocca. Prendete la mia dentiera. Sapete come fare? Che schifo! Che nozze di premio! Ma che cos'è questa roba? Al centro della mia dentiera c'è un triangolo. Provate a classificarlo. I pezzi blu sono tutti lunghi uguali. Allora, questo triangolo... A due lati congruenti. Come si diceva? Triangolo isoscele. Sì, ma possiamo classificarlo secondo gli angoli. Questo angolo è acuto. Però questo è più utile perché sembra essere un angolo retto. Ma come facciamo ad esserne sicuri? Prendiamo un foglio. Giusto, i fogli hanno tutti gli angoli retti. Facciamo coincidere un lato del foglio con un lato del triangolo e, se l'angolo è retto, anche l'altro lato del foglio coincide con il lato del triangolo. Sì, coincide. Allora è un triangolo rettangolo. Questi due lati blu si dicono cateti e il lato verde si dice ipotenusa. Ma allora è un triangolo isoscele e rettangolo. Corretto. Come potete osservare, ci sono dei quadrati costruiti su ogni lato di questo triangolo. Vi piace la mia dentiera? Questa è pazza! Avete già visto questi quadrati? Sembrano quelli di prima. Controlliamo. Sì, sono loro. Ma se sono loro, allora la somma delle aree dei quadrati blu è uguale all'area di quello verde. Sì, questo triangolo ha la stessa area di questo quadrato e questo qui ha la stessa area di quest'altro quadrato. Ma quindi in un triangolo rettangolo isoscele la somma delle aree dei quadrati costruiti sui due cateti è pari all'area del quadrato costruito sull'ipotenusa. Questa proprietà ha un nome importante, teorema di Pitagora. E non vale soltanto per i triangoli rettangoli isosceli. Prendete questa chiavetta e usatela. Oh, guardate, sembra la dentiera! C'è un altro triangolo. Questo angolo è retto. Allora il triangolo è rettangolo. Ma non è isoscele. Perché? Perché questo lato è lungo quasi sei quadretti. Mentre questo è lungo circa... 10 quadretti. Eh sì, avete ragione. Vale ancora la relazione tra le aree? Ma come facciamo? Guardate, il quadrato arancione contiene una specie di puzzle. Spostiamo i pezzi. Abbiamo completato il quadrato verde. Non sborda e non ci sono spazi vuoti. Ma è rimasto un pezzo. Mettiamolo sopra il quadrato viola. Coincide anche questo. Allora abbiamo finito. Wow! Allora Lucia ha ragione. Il teorema di Pitagora non vale soltanto per i triangoli rettangoli isosceli, ma per tutti i triangoli rettangoli. Yeah! Restituitemi la dentiera. Voglio mangiare nell'intervallo.